Ciao, buongiorno! Come sempre siamo qui nel dopo, nel posto, per capire un po' che cosa ci siamo raccontati questa mattina. Beh, il tema che io avevo lanciato era quello della dieta devo dire che in realtà mi avete stupito perché, vabbè, oltre a essere tantissimi come sempre, avete risposto che, insomma... Eh, chi per problemi vari insomma, è sottoposto a dieta quotidianamente chi l'ha fatto in passato e chi addirittura come mi ha fatto la dieta per ingrassare non pensavo fosse possibile ma eh, invece è così e a proposito di diete beh, eh, insomma, noi dobbiamo mh, ricordare eh, Gualtiero che eh, insomma, lui essendo diabetico quotidianamente convive con la dieta così come Pachi no? che anche lui ehm, ha dei problemi e quindi deve stare a dieta eh, ma la cosa che colpisce di pacchi è che lui è un cuoco quindi io mi dico come fai a rimanere a dieta nonostante tu sia un cuoco e vale, lui ci ha spiegato che in realtà si eh, fa una puntura per, eh, per far sì che in qualche modo eh, gli venga la nausea e che possa eh, cucinare e poi, e poi cosa ci siamo detti? Beh, andando a recuperare anche un po' eh, quello che <coughs> mi avete scritto c'è chi invece piace la donna o comunque un pochettino con le sue rotondità, con le sue forme io di questo sono uh, convintissima, c'è chi ha detto no non dimagrire, no per carità però io lo devo fare anche per una questione insomma di, di problemi fisici che ho quindi più di tanto non posso ingrassare ma giustamente una donna sta bene così anche se ha qualche chiletto in più, anzi se poi se lo sente bene ha maggior ragione non è il caso di andare a cancellare tutto quanto e poi, e poi insomma di questa cosa che mi ha un po' sconvolto di dover bere acqua eh, tiepida al mattino appena alzata, che sembra invece insomma possa eh, rimettere in moto un po' quello che è eh, diciamo così il nostro eh, organismo anche interno. E molti di voi invece lo sapevano. Poi abbiamo detto logicamente che il tutto deve essere accompagnato da attività fisica, perché senza attività fisica, beh, sappiamo che la dieta alla fine. Eh, insomma lascia un po' il, il posto che trova, eh, come, come si diceva, e poi in, in realtà abbiamo parlato anche di altro, c'è chi insomma, stava addirittura imbottigliando il vino, il Brunello di Montalcino, ma che buono! e io però il vino adesso me l'hanno anche tolto quindi ahimè piango come così come il caffè ma devo fargli gli spuntini vabbè facciamo gli spuntini a base di frutta avete fatto delle richieste dei pesh mod vabbè una canzone dei pesh mod per dire che niente è impossibile e che in qualche modo l'ha riportato a quando anche lui lavorava in una radio con suo fratello e eh, lo aiutava lo aiutava a scegliere i rischi, eh, in un programma pomeridiano eh, legato anche al cocktail. Eh, quindi insomma, abbiamo, noi andiamo a tirare fuori anche un po' quelle che sono state le nostre attività, diciamo così, eh, da giovani. Eh, poi eh, va bene, come sempre in Australia fa caldissimo a 35 gradi, eh, insomma, in ogni parte del mondo siamo stati insieme. Eh, mi avete anche chiesto questa collana, insomma, una collana particolare. E poi se in realtà fosse un vestito quello che indossavano no, una buona una maglia. Il costume, addirittura, ci siamo proiettati sull'estate perché parlavamo di, um, di, di, di dieta e quindi, giustamente, si fa per l'estate. E non ho ancora scelto, eh, stavo cercando quando ne uno un po' particolare di nuovo della Wicked Weasel perché eh, insomma mi piace molto <ride> per stare allegri che cosa ci ha suggerito Depeche Mode il primitivo di Manduria questo vino corposo ma che lui dice essere vietato pensate ai eh, sotto i 50 anni ma come? allora va bene io tra un pochetto magari ce la posso fare <ride> a berlo devo ancora aspettare qualche mese eh, nel frattempo eh, insomma io eh, Uh, vi, vi, vi ringrazio, c'è chi ha chiesto di poter fare anche delle chiamate, effettivamente su Patron l'abbiamo fatto, dove abbiamo parlato anche un po' di, eh, di cose varie, insomma di quello che voi sapevate fare, abbiamo parlato di vino, di birra e voilà, ricadiamo sempre lì, ma insomma possiamo valutare di farlo. Non mi resta quindi che naturalmente augurarvi un buon martedì, una buona settimana, darci appuntamento a martedì prossimo, devo scervellarmi a cercare qualche altro, eh, diciamo così, eh, tema da poter affrontare, nel frattempo come sempre vi ringrazio, vi mando un bacio, vi saluto e venitemi a trovare anche su Patreon. Se avete voglia, insomma, anche lì eh, chiacchieriamo su tante eh, cose come queste, ma non solo. Per cui, niente, nel frattempo io a iemeclib.it, aspetto invece i vostri suggerimenti su temi da trattare il martedì mattina. Ciao! Io vado a continuare la mia dieta. Ciao!